Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio fare un unboxing, un po' a sorpresa anche per me, non mi aspettavo questo pacco oggi quindi voglio scoprirlo insieme a voi, quindi armato di forbici e di questo bel pacco. Andiamo ad aprire e vediamo, scopriamo cos'è, io penso già di sapere di che cosa si tratta. Vediamo, andiamo ad aprire. Signore e signori, il mio nuovo freno a mano, ragazzi, pagato. La modica cifra è di 80 euro su Amazon è arrivato praticamente in due settimane. Uh, che dire, sembra abbastanza massiccio, anche se se devo fare il pignolo, ci sono piccolissime imperfezioni. Ma penso che debba essere una bella bestia, ragazzi. Quindi si può fissare sia in orizzontale che nella modalità classica da freno a mano. Eh, ovviamente mm. sarà per me l'occasione di poter fare un, un altro video con magari la recensione per dire cosa ne penso di questo nuovo accessorio, era uno di quelli che mi mancava proprio il freno a mano, questo qua si usa soprattutto quando si fa rally o drift, eh, l'ho scelto colore rosso perché diciamo che mia moglie me l'ha imposto di questo colore qua e quindi l'ho preso rosso, diciamo nelle le finiture, ha il suo, ha il suo peso eh, e questo è eh, diciamo un segnale di probabilmente buona resistenza. Come dicevo, più o meno 80 euro l'ho pagato con le spese di spedizione, a vedere se la sua longevità, e la sua resistenza appunto eh, installata sulla mia postazione. Sembra come dicevo, a parte qualche piccola imperfezione di dettaglio eh, di buona fattura. Capito, assoluto, e quindi niente, vediamo come funziona e sicuramente avrò l'occasione appunto di potervi parlare e fare una recensione di questo eh, accessorio. Se siete interessati metterò sotto qui in descrizione il link di dove l'ho comprato, ci sono due o tre versioni, è eh, interessante soprattutto perché il prezzo è abbastanza abbordabile rispetto a quello che si trova oggi sul web. Vabbè ragazzi, io penso che questo unboxing eh, sia terminato così. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, non esitate a lasciare un commento, un like al video se l'unboxing rapido rapido vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, noi ci, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!